No, ragazzi, non provate neanche a immaginarlo. Sotto quel telo non c'è un cadavere, avete capito? Forza, ripeteteti a me: sotto quel telo non c'è un cadavere. Se non sei così sicuro, per chi non ve scopi? scopri? Io non posso, ho. Ho una gravissima allergia alla polvere. E se tocco quel telo, sono quei seri, potrei anche rimanerci secco. Un motivo in più per andare, no?